Se parlo napoletano, il video finisce. Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso Holy Hedge Per provare la sfida di oggi che se parlo napoletano Il video finisce Vediamo un po' come ce la caviamo. Sono veramente curioso Io di solito non sono Cioè non parlo così tanto napoletano Quindi non dovrei avere problemi Però in momenti più concitati o più stressanti Qualche calata mi esce, quindi non lo so. Potrebbe darsi che io perdo questa sfida. Vediamo, ragazzi. Sono, sono molto curioso di vedere come va a finire. Allora, mi piglio un attimo questa roba. Vediamo qui non c'è nulla di troppo interessante. Scendiamo giù. No, no, ragazzi. Ci dovrebbe stare una Tipo cesta. Proprio qui. No, aspettate. Sotto? Eh sì, infatti, ok. Non riuscivo a capire bene. Scusatemi, ragazzi, colpa mia. Allora, prendiamoci questa roba Sfortunatamente non ho nulla A livello di fucili a pompa Però tranquillamente lo troveremo dopo Io già sento gente col tac Non è proprio una cosa simpaticissima Sapere che loro ce l'hanno, io no Questa zona è molto particolare Non ci vado spesso Quindi non la conosco benissimo Se devo essere sincero Se riesco a sparare da qui Vabbè, ci ho provato Non è il caso, lasciamo stare Dai, lasciamo stare Se non lo siamo riusciti a eliminare subito Non voglio... Ah, ok Fra non so a chi dar conto prima Quel tizio mi ha sparato da lì sopra ragazzi Siamo un attimo circondati Vabbè io pusho questo per forza Altrimenti io finisco male qui Ci sta pushando ragazzi Non è una bella cosa questa Sono necessario perché sta arrivando altra gente ragazzi Non potevo aspettare che Al tizio venisse lo scrupolo di raggiungermi Cavolo No no no eh. Che sta arrivando un altro tipo ancora Perché siamo cerchiati ecco perciò me sono andato Vediamo che fatto spero solo che qualcuno calda qui dentro Oh calmi Fuchi d'artificio ragazzi Ma seri. Qua si è eliminato dei fuuchi d'artificio Voglio parlarne Ok, non, non voglio parlarne sul serio ragazzi Perché non so neanche io cosa ho fatto Non, non saprei descrivervelo So solo che sto qui Ancora con la challenge che va Con i, mm, Lasciamo stare Come se non fosse successo niente ragazzi Tutto a posto? Possiamo andare? Ok posso. Andiamo, prendiamoci la nostra roba la massima tranquillità ragazzi Prendiamoci qui Andiamoci non ci interessa altro Comparso, come ha fatto Se sta andando in safe Credo, perché Boh, Grazie fra, comunque ci sta Ragazzi è andato avanti Va bene, va bene Ci toccherà fare questa cosa Ci sto Spero che questa non si unisca sinceramente Altrimenti diventa un po' un casino, no? Credo di no, fortunatamente la safe leva sempre uno Mi metto qua un attimo nelle frasche vi faccio un paio di bende, poi vorrei preghiarmi quell'arpione perché può essere utile per cercare velocemente, non lo so, qualcosa per quanto riguarda um, slurp o in generale flopper o roba di sto tipo. Ok, siamo dentro ragazzi, però dobbiamo rimetterci subito in moto perché la safe sta di nuovo lontanissimo, perché questa cosa, quel tipo sta petandosi. Allora, so dove prendere una barca, però stavolta non ci faremo trovare impreparati per quanto possibile Devo necessariamente risalire il corso d'acqua, ragazzi, in ho Il problema è che devo passare proprio davanti a lui Vabbè Andiamo, ragazzi, dai, non fa niente Speriamo solo nel fatto che lui non abbia modi per, per curarsi Che cavolo? Ma io non ho... perché mi hai, hai saltato con la sfida? Cavolo, dai, dai, dai, dai, dai Ragazzi, se ci muoviamo non riesci a prenderci Velocemente, non perdiamo tempo, dai Uh. Ok, credo che ci siamo riusciti. Credo ci inseguirà. Almeno, a meno che non, riesci, non riesca a trovare qualcosa, non lo so. Questa è mia, questa è mia, questa è mia. Via via via, ragazzi. Via, dai, Drive, please. Ok. In breve la safe comincerà a levare anche due. Quindi, ragazzi, mettiamoci dentro. Anzi, un momento, proprio tra le frasche. puro, tranquillamente con le mie cose. Esatto, ciao, via via, ragazzi. Mamma mia, bello. Che bello, ci voleva lo sparaband. Ora ci facciamo tutto, ragazzi, tranquilli. O se lo vede, zio porto gamer qua. Ok, a posto così. Vediamo. Intanto aspettiamo che si carica lo sparaband. E infatti sta lì. Eh, frà, Che tu non hai flopper. Io credo che tu stai proprio a terra, mi credi? L'unico modo in cui ti puoi salvare sono dei flopper. E devi averne tanti perché non ti faccio avvicinare. Lo faccio un attimo avvicinare Avvicina di frata Vai tranquillo Mi serve che ti avvicini un attimo Ok Ora ce lo finiamo A posto Eh infatti perché lui c'aveva roba Lo sapevo A posto Prendiamoci questo Altra roba che è caduta No niente È rimasto tutto sopra Dai Ragazzi ci serve Non fa niente che piglio danno Non mi interessa Mi curo Ma mi serve la sua roba Magari i materiali, no, non c'aveva niente ragazzi, veramente Che brutta cosa, vabbè Inshallah. A me servivano principalmente materiali, l'ho fatto per quello Però stava messo malaccio il tipo, vabbè Comunque dai ragazzi, ce la possiamo fare, la, la challenge sta procedendo La partita si può vincere, siamo in 6 Se aspettiamo che la gente si fighti, mentre ci pigliamo un po' di materiali non stiamo messi male, Ho anche lo sparabende, Quindi nel caso dovessi affrontare una sfida In tempesta Posso permettermelo Si può fare Dobbiamo solo stare attenti ragazzi E giustrarcela al meglio Ad esempio lì si stanno feitando Se riesco ad aggiungermi con la UG Posso fare dei colpi diretti e clean Eh no però quello stava sparando in quella direzione Ok, bene. Non è andata proprio come volevo. Ci siamo levati tutto lo scudo, cavolo, questo non ci voleva. Ah, non aveva neanche troppi materiali. Cavolo, ragazzi, questa è, stata un bel... è stato un brutto colpo di sfortuna. L'avevo pure visto, potevo non farmi colpire. Il fatto che lui aveva il pump bello fresco. Vabbè, sta lì quel tipo, Volevo pigliarmelo io, cavolo, ragazzi, questa cosa non sta procedendo bene. I nemici stanno avendo troppa fortuna in questo caso Ecco perché preferisco tanto la UG allo Scar, Perché queste cose con lo scar non si possono assolutamente fare Ti prego fra dimmi che tenevi scudi ovunque Ti prego Dai mi pare di no No dai faranno scherzare Ti prego Dai ok Vabbè pozze piccole va benissimo Fra non siamo viziati Qualunque cosa vuoi va bene Allora facciamo così Io questo me lo devo proprio Devo stare attento perché non ce l'ho Quindi non devo fare stupidaggini a questo punto Ok andiamo Devo stare attento perché non ho mitragliette ragazzi Non devo imbrogliarmi perché se mi imbroglio probabilmente perdiamo proprio la partita Va bene Vorrei andarmi a prendere però quel Quel cavolo di, uh, di camion Quel cavolo di camion ci fullerebbe E non sarebbe per nulla male Il problema è che sta un tipo là Ok Posso farlo Devo un attimo però Eh vabbè no Siamo stati visti, va bene. Il problema è il tizio a destra, ragazzi. Non tanto quello davanti. Che quello davanti si può ancora, ancora. Un attimo, accantonare. Frati, amo. Se non avessi capito, sei l'amore della mia vita. Sposiamoci. Guarda, mi faccio eliminare per... solo per questa cosa che hai fatto. Grazie. Thanks, man. Allora, mo però. Tocca a noi giostrarcela al meglio Let's go guys Ce l'abbiamo fatto, ok Ragà non mi aspettavo di vincere la partita così Se sì, è stata una partita molto tranquilla Quindi permettetemi Ma mia io... Ju Manuala